Hai proprio un bel vestito. Grazie. L'ho preso dietro. Finocchio! L'ho preso. L'ho preso dietro. Distaccate tro e tro e la mamma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 Cenerentola. Pagina 64. Mm. Su, su, su, su, su, fu. fu, fu. Era 66, scusi. Dai, ce l'ho. C'era una volta mm. una bella bambina. Va. la la la la la la la Sempre la, solita. Io la, fo così, la, banca. la la la la la la la la la la la la la la la la la la una matrigna mm. e due sorellastre. Le sorelle Carlucci. Le Carlucci, ma no, la no, brutte, antipatiche come la fame. la la la la la la come una sguattera! Eh? La trattavano sì. come una sguattera! Faccia la sguattera! Faccio, sì. Faccio? La sguattera! 50 a macchina, 80 in camera. No, un pochino meno. 40 la la eh. serva! Che servo? Non c'ho so nulla da portare. Cenerentola, stira! Stira, si, sì, stiro, io stiro, stiro, stira. Stiro. Cenerentola, la vera! C'è da finire la camicia? Lava i vetri C'è ancora il colletto Lava di... i vetri Chi se ne frega non è mia Ovvio, oh, lavo i vetri Cenerentola, scopa Eh? Scopa Mario, vieni, ha detto la mamma si può Spazi! Allora, ho ha detto scopa Che fai? Spazio, spazio, spazio, spazio. spazio. spazio. Cenerentola, dai lo straccio Uguale Uguale? C'ho il ciffè. Che c'ha lei? Il, il, il, il, il, il ciffè. Il, il, il mocio. Non ce l'hai il mocio. Lo do uguale lo straccio, come Dolce. Non ce l'hai il mocio, lo dà spiegato. Giù? Tutto? Tutto. Per, per... Piegato? Mario, venire ora, eh? Per, per favore, una... venga su. È arrivata una lettera da Palazzo. Sì, a Palazzo. Dove c'è scritto che il principe Simone ha indetto un.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 Due, sì. Un'enorme carrozza, è, è la magia? Ah, è Zolfo, questo fuzzo. Per favore. Ma, ta, ta, ta. La zucca o no. oh, la, la carrozza. Oh! carrozza. Poi la fatale dice? Sì. Tesoro. Sì. Dammi due topolini. Originario o ristampa, come li vuoi? Veri. Bello, duforcio. Eccoli qua, ce l'avevo, ecco perché puzzavo così. Eh, Prende due topolini. Oh, due topolini. E da due piccoli sì. topolini! Sì, sì. Ah, sì, una, No, Drook. Tu eh. cavalli bianchi. Una uh, zucca una carrozza da Topolini, i cavalli. Arrivo subito. Dove va? Vado a prendere due piselli, se tanto mi dà tanto. Per favore, no, venga qua, prendi il carrozza. In carrozza? Hopla. Andiamo. Andiamo. È arrivato a palazzo, scenda. Tutto stalazzino era già fra casa. Per favore, scenda. Guardi. Era la scusa per fare le magie. Per favore. Erano... Lei è bellissima. Mm. Ha indosso un meraviglioso vestito bianco. ti ha fatta. Wow! E c'hai piedi due meravigliose scarpette di cristallo! Boa, che top! Eh sì! Il principe! Sì! Appena la vede si innamora! E mi dà non, nulla! Si fa un. Ballate. Si fa nulla? Non no. fate nulla. Pagano. Ballate, ballate. Oh, oh, si Venga. Balla e basta. Sì. Venga qua. Sì. E mezzanotte, faccia il tocco. Non ho capito. E mezzanotte, faccia il tocco. Vono avanti, io. Oh? Faccia il tocco! Eh, sono tutto grunno, sono qui, lo so perché. Il mai... tocco! Il tocco! Don, don, il man di Preti arrivava ma perché. Il man di preti? Arrabileva. È mezzanotte scappi! Perché scappi? Non corre nessuno! Il principe la rincorsa! se mi pigliano, ma mi... per favore no, deve scappare! Si dice che è Scappo! Scappo! Perde la scarpa! A ah, ah, Aspetta, che... mi levo anche quell'altra con Romagna, Dove l'ha messa? L'ha buttata via! La riprenda! Ah, la riprendo! Una e due, tutte e due! Una sola! Una sola, che favola di me! Vado va in carrozza! Vado in, va in carrozza! Carrozza! Oddio! Zucca! Zucca! Però mi hanno mancato una zucchina prima! Vado a cavallo! A cavallo! Topo! Capo. Ci nuova! si dice l'incantesimo, porti via tutto, Tutti. zucche, toffi, carrozze La mozzarella lascia ce... Vada a casa A casa Siamo alla mattina dopo Io dormo, ah, fino a mezzogiorno mi svegliamo Lei è in piedi dalle sei Che culo Venga Vengo Guardi Sì La sua salvezza Che? È arrivato il ciambellano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 Sì, questa no. è la finale, però sì. prima lui la deve provare alla matrigna. Ma non importa, c'ho quell'altra io perché provarla alla matrigna. Perché la favola dice che oh, prima la prova alla matrigna. Me l'hai fatta per i la... benefici. E oh, allora, si è rotta la scarpetta, tutto l'olio a un Che olio? Per la scarpetta.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 Non la riconoscerà mai e non la sposerà mai. Non me ne frega nulla. Perché? Chiamo Mario. Mario! Ah, Chiama no, il principe, no, tanto no, guarda, vale il basso. Oh, oh cosa sei adesso? Ah, siamo le pubblicità? Esatto. Oh. Però restate con noi su Rete37. Noi torniamo, Comici37, qui.